Enneafit, ma cosa potrebbe essere Eneafit? Ennea 9? Non so se vi è mai capitato eh, di trovarvi in certi momenti della vita dove vi sembra di essere finiti dentro a uno stagno, certe volte qualcosa di più, un acquitrigno. I piedi si affondano, non escono più fuori, non riusciamo più a, a prendere la nostra strada. Vi è mai successo qualcosa del genere? A me personalmente è successo e conosco tante altre persone che è successo perché è normale nella vita, certe volte si va veloci, certe volte si va più piano <ride> e certe volte si finisce nel pantano, anche prima. Beh insomma, succede che quando qualcuno si trova in quella situazione deve decidere se rimanere dentro all'acquitrigno, alla palude, oppure venirne fuori. Non è semplice, certe volte mh, succede anche che le persone proprio perché non riescono a uscirne fuori, ci costruiscono pure una casa, una bella palafitta, rimangono lì e fanno finta di niente. E convivono in quella situazione. Però succede che costruire una palafitta su una palude comporta qualche problema: tipo zanzare, serpentelli topi, male odore, ok? E più passa il tempo, e più quest'acqua quando imputridisce dà questi problemi quello che io voglio dire è questo che chi finisce nella palude o anche in uno stagno dovrebbe fare una cosa molto importante avere il coraggio di buttarsi giù dalla palafitta e cominciare a scavare per tirare via l'acqua drenare il terreno e fare in modo che al posto di quell'acqua putrida nasca un bel giardino un giardino fiorito un giardino con un albero frutta ehm, erbe aromatiche fiori profumati è così che può diventare la nostra vita allora io ho pensato a questa disciplina che si chiama Eniafit, proviene dall'Eniagramma disciplina antichissima, più di 2000 anni e voglio usare questo paragone eh, immaginate che ci siano nove tipi di paludi eh, e per venire fuori da ogni palude c'è una strategia una tattica diversa ecco che è molto importante imparare qual è perché se io mi rendo conto in quale palude sono finito e eh, capisco come uscirne fuori faccio una gran cosa ma la situazione è ancora un pochino più forte nel fit, perché non soltanto si individua questo, ma ci si allena perché è molto importante allenarsi allenarsi non soltanto mentalmente ma anche fisicamente perché il nostro corpo ci dà energia e ci dà entusiasmo se noi non abbiamo spinta, se non abbiamo quel sacro fuoco che ci muove non arriviamo da nessuna parte quindi le due cose si uniscono, quindi consapevolezza attraverso l'apprendimento e allenamento attraverso movimenti a livello fisico ci danno veramente grande, grande, grande chance di trasformare queste paludi in giardini veramente molto belli. La cosa che voglio aggiungere è che questi stage durano uno, e certe volte due giorni, dipende dal tipo, Ci si fa tutto in grande allegria, in grande entusiasmo. Eh, vi renderete conto che diventerete amici di tutti in pochissimo tempo perché è così che si costruiscono i gruppi e soprattutto vedrete quello che vi capiterà alla fine, vi cambierà proprio la prospettiva, vi verrà voglia veramente di cambiare il vostro futuro perché è possibile cambiare il nostro futuro se noi cambiamo le nostre azioni cambiamo i risultati del nostro futuro e per cambiare le azioni dobbiamo uscire fuori dal pantano assolutamente con energia, con forza e con entusiasmo, perché domani può essere veramente il primo giorno della nostra nuova vita. Quindi lei ha affitta a tutte queste caratteristiche, è personalizzato, quindi non si tratta di fare tutto per tutti, uguale per tutti, ma si tratta di trovare la nostra strategia personale che ci porti verso la nostra leggenda personale, come diceva Coelho. Quindi vi aspetto, non perdete nella vostra città lo stage di Eniafit, ci sono collaboratori che stanno lavorando per accogliere le iscrizioni. Telefonate, informatevi anche presso di me, Maurizio De Lucchi, che mi occupo di valorizzazione personale da tantissimi anni. Ho lavorato nel mondo dell'estetica e tuttora lo faccio con grande piacere perché l'estetica oggi non è più soltanto bellezza, ma è benessere. Benessere significa forza entusiasmo perché quando noi stiamo bene. Il nostro corpo sta bene, la nostra salute sta bene, addirittura la nostra estetica sta bene. È tutto collegato. Quindi il nostro stato d'animo è veramente il detonatore per quello che è il nostro cambiamento e meglio. Ovviamente avendo un buon stato d'animo anche da tutto il resto della nostra vita, quindi parlando delle relazioni, della famiglia, del lavoro, delle finanze, tutto ne ha beneficio. Ed è per questo che molto, molto, molto, molto eh, volentieri ho iniziato questo tipo di attività e sono sicuro che chi la prova ne rimane soddisfatto, come già sta accadendo. L'Eneafit è forza, è entusiasmo, è energia, è strategia e determinazione, quello che ci serve per cambiare pagina, per cambiare quello che in questo momento non ci sta dando soddisfazione. Non dobbiamo fare finta di niente perché la vita è così: la vita ci porta a momenti bellissimi e a momenti meno belli, e quando finiamo nel momento meno bello, non dobbiamo aspettare che succeda qualcosa, ma dobbiamo provocare noi quel qualcosa, quel cambiamento, quello che ci serve per darci davanti una nuova prospettiva, un nuovo futuro. Quindi fit è veramente quello che ci vuole, io lo consiglio, vi aspetto, pieni di energia, lo faremo in una palestra, non perché suderemo come dei pazzi, succederà anche che ci muoviamo in maniera tranquilla, non preoccupatevi che non si tratta di fare esercizi super faticosi, dove la lingua penzola di fuori non è assolutamente così, sono esercizi calibrati e che hanno la loro valenza non soltanto fisica ma proprio emotiva. E la faremo in palestra, saremo una trentina di persone, forse di più, forse un pochino di meno, ma questo non importa, ci sarò io e passeremo insieme veramente un giorno o due giorni fantastici. Quindi Regna affitti vi aspetta, io vi aspetto, è stato un piacere conoscervi, mi fa piacere, vi ringrazio per aver visto questo video e che dire. Ci vediamo presto, <ride> ciao, ciao Maurizio, ciao.